Ciao a tutti, Francesco Gallori, oggi a Che cosa è Tenerife parliamo del nuovo canale YouTube. Le cose sono tante, piccola penna, anzi piccola matita, il mio quaderno Musicando, dove io prendo eh, appunti per eh, descrivere qualcosa nella mia mente per visualizzarlo e realizzarlo ma a questo ne parleremo in seguito su una delle puntate che andrò a realizzare allora Tenerife diventa più grande che significa diventa più grande nascono le nuove leadership le nuove collaborazioni eh, dichiarate pubblicamente dove ci arricchiamo di due personaggi nel nostro staff dirigenziale eh, che è la nostra casa e, e parlo di Flora Cecchetti e Giorgia Callori chi sono Flora e Giorgia? questa è una bella parola, me la, so, me la, me la dico per Flora, che è mia moglie da 42 anni e mi emoziona sempre anche questo di riuscire a coinvolgere tutta la famiglia su questa avventura nata nel 2009 con il trasferimento di tutta la famiglia qui a Tenerife. Sono passati questi sei anni e con il nostro portale Tenerife World dove adesso si è arricchito anche di annunci eh, le persone possono postare eh, pubblicità o cerco lavoro, trovo lavoro nel territorio qui di Tenerife eh, vi invito a registrarvi come vi invito a registrarvi nel canale, nuovo canale YouTube dove daremo notizie ogni venerdì con un video nuovo di attualità però ecco eh, quello che vado a raccontarvi le nuove playlist le nuove playlist sono beauty e bellezza nei miei appunti perché io comincio ad avere una certa età e delle volte mi scappa qualche cosa come mia figlia che mi dice sempre che faccio degli uh, uh, errori di ortografia e non li correggo chiedo scusa a tutto il pubblico, quando troverete questi errori vuol dire che li ho scritti io e non le ha revisati Giorgia. Voglio, ho chiuso la polemica, questo è un messaggio a Giorgia naturalmente perché in tutte le produzioni, in tutti i lavori ci sono cose che possiamo andare d'accordo e cose che non andiamo d'accordo, però abbiamo questa linea guida dell'associazione socioculturale Tenerife World, L'integrazione degli stranieri e siamo nel atto pratico eh, di tutto questo naturalmente. Sei anni di lavoro adesso si stanno sviluppando bene con queste nuove eh, rubriche che eventi culturali dove inizia la buona stagione estiva, e dove ci saranno molte romerie a tenerife molto simpatiche tanta gente dice io ci vado perché eh, la comida la mangiare è gratis però non è solamente quello ma è tutto quello che ruota eh, in queste in queste feste perfetto eh, un momento la sigla sì. Bene. Proseguendo, pro, eh, proseguendo con le playlist, abbiamo eh, Flores and Chicken. Che cos'è Flores and Chicken? Perfetto. Le due nuove partner dichiarate nel, nel canale, Flora e Giorgia, da molto tempo hanno Giorgia con l'hobby della fotografia e, e Flora con l'obby della cucina naturalmente, hanno realizzato un blog che è... e ci sono molte ricette e vi consiglio di andare a vederle a questo indirizzo bene, ok e poi avremo occasione di fare delle puntate sulla cucina non professionale naturalmente però qualche idea ci può aiutare a imparare qualche cosa di, di seguito abbiamo residenti per caso che cos'è residenti per caso? con eh, il mio amico eh, Fabio Savoi eh, molto gagliardamente come amici miei anni 80 eh, ci piace ironizzare su delle cose che fino adesso ci siamo mantenuti buoni adesso andiamo a girare qualcosa anche dipizzicante e polemico proprio perché eh, non è solo l'aspetto bello di tenerife ma vorremmo far vedere con ironia perché l'ironia è uno strumento importante che ci aiuta a demotizzare tutto quanto ma questo ne parleremo sulla pnl bellezza i canari e mi attacco alla bellezza in Canaria e sulle playlist abbiamo Musicando in Canaria. La mia professione è di parrucchiere, eh, non esercito più dentro eh, i negozi, faccio delle prestazioni ogni tanto, però le faccio molto particolari, perché andiamo a ridisegnare la fotografia della tua bellezza che in tanti anni ti sei realizzata e delle volte può creare una sofferenza. PNL, programmazione neurolinguistica eh, con la denominazione Musicando, andiamo a imparare a respirare per imparare a visualizzare e andiamo a fare, con questa nuova visualizzazione, andiamo a sostituire eh, quella vecchia che ci può dare un po' di noia nei dettagli potete visitare il mio blog questo all'indirizzo dove troverete già degli esercizi pratici che io sto eh, registrando in questi momenti continuando eh, abbiamo Ombres di Tenerife Ombres di Tenerife è un calendario nato nel 2012 con un, un gruppo di amici eh, Gagliardamente come sempre gli anni 80, amici miei eh, andiamo a realizzare un calendario tutta gente un pochino grandina dai 50 anni fino ai 72, se credo bene, poi lo chiederemo al personaggio e da questo punto di vista eh, eh, andiamo a fare un concorso perché ombre di Tenerife anche Mugher di Tenerife, ci sono due pagine in facebook le troverete in descrizione eh, sotto il video dove vi lascerò tutti quanti gli indirizzi che io vi sto elencando in questo momento e concludendo eh, ombre di tenerife l'abbiamo fatto e musicando l'ultimo ma non l'ultimo ma il primo è valterios romano il più grande cuciniero del mondo un romano a tenerife abbiamo questa uh, playlist dove il cucinero Valterius uh, e il suo aiutante Francesco Callori che sono io che cerco sempre di imparare perché ragazzi io non so cucinare e sto apprendendo in questa maniera e ci sono sei video una bella storia ce n'è una un po più lunga molto simpatica da vedere andatela a vedere tutti i link li troverete nella descrizione e per il momento vi saluto, hasta luego, hasta pronto, ci vediamo, ciao!